E Ciao a tutti ragazzi qui Nono Valente e bentornati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra serie di video in cui parleremo di film e serie tv per fotografi, videomaker o semplicemente appassionati del settore. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando vi rimando alla prima puntata che vi lascio qui nelle schede. Come sempre vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi e soprattutto se volete attivate la campanella. Detto questo io non perderai altro tempo e andrei subito con la seconda puntata di Che c'è che mi faccio? Sigla! Nella puntata precedente abbiamo visto tre grandi film con una fotografia veramente paurosa. Ma qui trattiamo sia film che serie tv, e oggi ci occupiamo proprio di queste ultime. E la prima serie tv di cui andremo a parlare oggi è... Breaking Bad Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad, ha condensato nel suo capolavoro tutta la sua sessione per i dettagli. Niente ha lasciato al caso nella trama di quella che è considerata la regina delle serie tv. Ogni scena può avere un rimando anche visivo ad un'altra come un cerchio perfetto che si chiude, come la perfezione del finale di Breaking Bad, quella parabola verso l'alto che si rispecchiava nel volo dei pantaloni di Walt nella primissima scena. Girato in formato 35 mm e con costi stellari, parliamo di 3 milioni di dollari per ogni singolo episodio. Ogni singolo episodio è stato girato in ben 8 giorni. Il film narra di Walter White, un professore di chimica di Albert Cucchi, che vive con la moglie incinta della loro secondogenita e con il figlio affetto da una paralisi cerebrale che causa problemi di linguaggio e lo costringe a camminare con l'aiuto di Stampelle per muoversi. Walter è costato svolgere un secondo lavoro come dipendente di un lavaggio per far fronte alle difficoltà economiche della famiglia. A tutto questo si aggiunge che il giorno dopo del suo cinquantesimo compleanno a Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni. I suoi problemi sembrano precipitare. Tuttavia, in seguito ad un casuale incontro con un suo ex studente diventato uno spacciatore di poco conto, Walter decide di cominciare a cucinare insieme a lui cristalli di metanfetamina. Il prodotto di Walter si rivela di qualità nettamente superiore rispetto alla concorrenza, date le sue competenze chimiche. Decide quindi di sfruttare le sue capacità per farsi man mano sempre più strada nel mercato della droga e ricavare una quantità di denaro tale da lasciare al sicuro la sua famiglia nel momento in cui la malattia avrebbe preso il sopravvento. Tutte le scene di Breaking Bad sono rese sublimi da una fotografia perfetta evocativa, straziante, impeccabile, una fotografia che non ha mai lasciato al caso e che serve sempre a dire qualcosa e a suscitare un'emozione nello spettatore, come quel bianco e nero agghiacciante interrotto dal rosa del peluche che ci racconta una tragedia prima ancora che si materializzi sotto i nostri occhi. La regola dei terzi è rispettata fino all'esasperazione, inquadrature dal basso, dall'alto, vicine, lontane, personaggi che si riflettono in superfici come vetri o altre cose come coltelli, che fanno cadere l'occhio sempre su qualche piccolo particolare. Sicuramente non basta un solo video per raccontare la bellezza e ogni particolare di tutte e cinque le stagioni di Breaking Bad. Quindi non mi resta che dirvi, buona visione! Numero 2 Hannibal Un cavallo di razza di serie tv come Hannibal, ottimo dal punto di vista della recitazione, della musica, della trama e della scrittura, beh, non poteva avere una certo una fotografia scadente. Will è il più talentuoso profiler dell'FBI, le sue grandi doti e il suo modo unico di pensare gli permettono di entrare nella mente di un killer, come nessun altro. Tuttavia, tra l'abilità e la prolungata empatia iniziano col passare del tempo a giocare crudelmente con l'immaginazione dell'uomo, trascinandolo sempre di più vicino al baratro, alla sottile linea che divide la follia dalla realtà. Al fine di portare l'equilibrio ad una mente spesso travagliata come quella di Will, egli viene affiancato dall'illustre psichiatra criminale, Hannibal Lecter ignorando come qualcosa di non meno distorto si cieli nel noto dottore, seppur in forma diversa e più malsana. Due menti brillanti, avvezza a studiare quelle altrui, e a modo loro macchiate. Iniziano così il proprio gioco. Presto i due cominciano ad avvicinarsi sempre di più, e il loro legame oscuro si trasformerà in qualcosa di più di una semplice amicizia, arrivando ad un'attrazione fatale che li porterà sul punto di un non ritorno. La fotografia in Hannibal è fortemente evocativa, si indulge all'estetica e perché sotto la superficie giace un messaggio che lo spettatore deve codificare. È come nel caso della tazzina che si rompe e viene ricomposta, metafora e simbolo della volontà del ritorno all'innocenza di Will e di ricongiunzione con il vero se stesso, rotto più e più volte. L'uso della luce con una predilezione per ambienti bui, e luci molto deboli e soffuse i toni sono principalmente freddi in linea con le ambientazioni spesso invernali rotte da esplosioni di colori sgargianti come il rosso del sangue o come altri colori vividi in natura come il giallo delle foglie e il verde della vegetazione la fotografia in Hannibal si sofferma spesso e volentieri su particolari scioccanti come si suol dire smaccatamente horror come nel caso del totem umano, o del gigantesco occhio creato con decine di corpi disposti ordinatamente, del corpo composto a creare un cuore, del violoncello umano, infiniti esempi di aberrazione elevata d'arte e poesia. Hannibal è così, trasforma il male in bellezza. In significato, come dice lo stesso protagonista, il male non è essere uccisi, il male è venire sprecati. La fotografia in Hannibal fa proprio questo, trasformando anche il più semplice dettaglio o la scena. All'apparenza più insignificante in una macabra poesia. Terza serie TV di oggi. La Casa dei Papel, o per noi la casa di carta. La storia narra gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa e originale: il rompere nella zecca di Stato spagnolo a Madrid, far stampare migliaia di milioni di banconote e scappare con il bottino. Semplice. Il datore di questa impresa è un uomo conosciuto come il Professore. Il reclutamento di ogni singolo membro della squadra non è affatto casuale. Il professore infatti seleziona attentamente un gruppo di individui con precedenti penali, i quali per motivi di estrazione sociale non hanno nulla da perdere. Ciascun membro durante la rapina agisce vestito di rosso, con una maschera del pittore spagnolo Salvador Dalí. Considerato il divieto di rivelare la propria identità a ciascun componente della banda, viene assegnato il nome di una città, ad esempio Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki, Oslo. E non solo le identità devono rimanere celate, ma ai fini della professionalità viene anche proibito di instaurare relazioni personali o sentimentali. I protagonisti si nascondono per 5 mesi in una vastissima tenuta di caccia, abbandonata nelle campagne di Toledo, per prepararsi adeguatamente facendo tutte le simulazioni necessarie per affrontare qualsiasi e possibile imprevisto. Una serie tv che ha il pregio di saperti prendere, nonostante i suoi numerosi difetti ma la fotografia non è certo uno di questi. Nella casa dei papel la fotografia utilizza molto il colore e non potrebbe essere altrimenti dal momento che è ambientata per la maggior parte del tempo in un ambiente chiuso in cui le possibilità di virtuosismo fotografico sono veramente limitate. Ovviamente su tutti domina il rosso, colore che contraddistingue le divise dei rapinatori e degli ostaggi. La scelta bizzarra quella del rosso, che può spiegarsi con la volontà dei rapinatori di non passare assolutamente inosservati, di dire noi ci siamo, esistiamo e non ci pieghiamo, e poi, giustamente, per finire, ci sono le maschere, diventate ormai una vera icona pop. La Casa dei Papel è uno sfoggio di estetica non necessariamente significante, ma spesso fine a se stessa. Per il gusto di divertire lo spettatore, ci vuole anche questo nelle serie tv, purché sia fatto bene, e la Casa dei Papel non delude le aspettative dandoci un prodotto che anche dal punto di vista tecnico non soffre del complesso di inferiorità rispetto alla produzione americana ebbene ragazzi per oggi è tutto voi cominciate a vedere queste serie tv chi non le ha viste chi le ha viste fatemelo sapere sempre giù nei commenti io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale potete seguirmi anche sui miei altri social potete seguirmi sul mio canale twitch che ho aperto da poco in cui ancora non ho cominciato a fare nulla ma comincerò a breve quindi seguitemi lì faremo un po' di gaming, un po' di editing, 4 chiacchiere, faremo un po' di cose quindi seguitemi a breve, a breve cominceremo detto questo io vi do appuntamento settimana prossima con una nuova puntata di che c'è mi faccio e che la lente sia con voi